Ciao, sono Marco, in un paradiso, insieme al fede dell'amico a quattro zampe, che sta qui sotto, che se no parlo sempre di lui, non si vede mai, pare che sto con l'amico immaginario. Mi piace poter condividere con le persone alcuni concetti che per me sono stati preziosi. In altri video mi è capitato anche di parlare di obiettivi, della loro importanza, eccetera, eccetera. E anche di mettere in evidenza che l'obiettivo... Anzi, gli obiettivi possono essere a lungo, breve e medio termine. Lungo, medio e breve termine, tanto per dargli un ordine come si deve. E, ma quanto deve essere un obiettivo a lungo termine? Quanto a lungo? Ecco, questa è una domanda che mi è stata fatta. Mi ha fatto riflettere un po', non ho dato subito una risposta, mi ha fatto riflettere molto. Allora, ho pensato e sono arrivato ad una conclusione. Che l'obiettivo può essere proporzionalmente più lungo eh, il termine di questo obiettivo, quanto più sei ottimista. Se sei pessimista, ti consiglio di fare obiettivi o meglio di porti obiettivi a medio breve termine. Se sei ottimista, puoi porti è molto importante, anzi che tu lo faccia, degli obiettivi a lungo termine e più sei ottimista e più puoi allungare questo periodo. Ora non voglio darti le mie considerazioni, voglio lasciarti alle tue riflessioni, perché mh, puoi sviscerare qualcosa di tuo, non voglio condizionare il tuo pensiero. Poi, se eh, vuoi aggiungere qualche cosa, o magari credi che io sia in errore, allora guarda, credimi, mi farà piacere saperlo, se vuoi condividere con me il tuo pensiero io lo accolgo ben volentieri e anzi me lo aspetto. Detto questo, io mi auguro, come ogni volta, di essere utile nel condividere quello che è stato prezioso per me con altre persone, perché potrebbe essere utile anche ad altri. Detto questo, come dicevo, io faccio una piccola deviazione qui, cerco di vedere se ancora sgombra la via d'ingresso di quello che io definisco il mio ufficio. Spero che il fedele amico a quattro zampe mi segua presto. King, andiamo. Eccolo, non basta che lo chiami, ti segue. E non mi resta che salutarti con un abbraccio. Ciao.